non mi fai una domanda? Fai una domanda? Ah, sì. allora sono con Sandro Capitanio segretario dell'MFE Liguria e col quale l'MFE sta raccogliendo le firme alla festa del PT di Genova e chiediamo a Sandro Capitanio come stanno andando le firme come i cittadini stanno raccogliendo questa iniziativa e le reazioni nei confronti della proposta Ma in genere abbiamo delle adesioni abbastanza vaste non numeri altissimi come sempre perché è difficile da spiegare rapidamente con poche parole ai cittadini che passano che cosa stiamo facendo. Dobbiamo anche dire che c'è molto scetticismo sulla politica in generale, qualsiasi iniziativa viene vista con un po' di sospetto e quindi riuscire a rompere la barriera ci vuole sempre un po' di tempo. Però chi capisce è d'accordo, sa che questa è una buona iniziativa. Quindi sta andando bene alla fine? Sì, sta andando bene soprattutto ci consente di pubblicizzarlo al massimo, incontrando persone della città, del po di tutti i tipi, sia quelli che conosciamo che quelli che non conosciamo e quindi facciamo quello che occorre fare, diffondere al massimo, far sapere che esiste questa iniziativa e spiegarla un po'. D'altronde è un'iniziativa dei cittadini europei? Il fatto che sia dei cittadini è un aspetto di forza. Di questa cosa, perché la gente non ha tanta fiducia nelle forze politiche in quanto tali. Ok, grazie.